Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta tenerina al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono 4 uova, tuorli e albumi separati, un pizzico di sale, zucchero, farina, crema al pistacchio e per decorare zucchero a velo e granella di pistacchi. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sopra le lame Versiamo gli albumi. Pizzico di sale. E azioniamo il bimbi. Per 4 minuti. 37 gradi velocità 4. Senza misurino. Gli albumi sono perfettamente montati. Rimuoviamo la farfalla e trasferiamoli in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo i tuorli, lo zucchero e azioniamo il bimbi per 8 minuti, 37 gradi. Velocità 4 senza il misurino. Aggiungiamo la farina. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 con il misurino. Primiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la crema di pistacchi. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Trasferiamo il composto nella ciotola con gli albumi. Amalgamiamo delicatamente. Trasferiamo il composto in uno stampo rettangolare da 35 x 13 cm rivestito con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino. Ultimata la cottura lasciare intiepidire 10 minuti con lo sportello del forno socchiuso. La torta è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Successivamente decoriamola con zucchero a velo e granella di pistacchio e serviamo. Torta Tenerina al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta!